Massimo, oggi parliamo di maschi? Ma tu non eri sposato? Maschia macchina. Ah, ma dimolo subito. No? Amici di Crino, bentornati con Mr. K. Oggi parliamo di maschia macchina con anello colorato bianco. Guarda, che bianco, è bianco. Sei sì, vabbè, è arrivato Piero Angela, oh. I nostri maschi sono costruiti in acciaio AISI M35 con un contenuto di cobalto del 5% e hanno un trattamento superficiale che ne aumenta la durezza e la resistenza all'usura. Trattamento superficiale di vaporizzazione che tra l'altro facilita l'espulsione del truciolo evitando l'incollaggio sui taglienti. I maschi a macchina hanno una durezza di circa 65-66 HRC che ormai tutti dovreste sapere cosa vuol dire. Gli utensili sono costruiti secondo le norme DIN dell'ente normativo tedesco per dirla, come la direbbero loro Deutsches Institut für Normung Hi! Scusi, chiamare me solo 8? No, no, almeno 9 e 10? 11? 12? Alla fine la spuntò Fantozzi 39! Aspetta che metto il tedesco curriculum Precisamente sono due le norme che vengono utilizzate nella costruzione di questi maschi e sono la DIN 371, che descrive le caratteristiche geometriche dei maschi a gambo rinforzato, e la DIN 376, che invece descrive le caratteristiche dei maschi a gambo passante. Entrambe le norme descrivono la filatura della testa, che può essere di due tipi. Il tipo B, detto anche in bocco corretto, spinge il truciolo nella stessa direzione nella quale stiamo lettando. Il tipo C invece evacua il trucciolo nella direzione opposta a quella del senso di filettatura. I maschi con imbocco di tipo C possono avere quindi scanalature elicoidali di varie inclinazioni. Ad esempio il nostro maschio con anello bianco in bocco C ha un'elica inclinata a 40 ⁇ Perché? Perché? Te lo dico io perché Perché l'anello bianco identifica l'utilizzo di questo maschio specifico per l'acciaio inox. Solitamente l'acciaio inox infatti ha un trucciolo lungo e pastoso e l'elica a 40 gradi ne facilita l'espulsione e la velocizza. Il nostro maschio bianco... Solo questo è un fischio maschio senza maschio. Stop! Stop! Deve dire, un whisky maschio senza rischio. È un whisky maschio senza fischio. No, stop, la rifaccio da capo. È un rischio maschio senza whisky. Stop, stop. Il nostro maschio con anello bianco, quindi, è l'ideale se è utilizzato su metalli a torciolo lungo, bronzi, rame e metalli in genere. La gamma dei maschi ad anello bianco comprende maschi metrici a passo grosso. Ma che cos'è il passo? Il passo come il mio buon amico vi farà vedere qui, è la distanza tra due creste successive del filetto. Come si utilizza maschi maschia macchina? Ve lo dico adesso. I maschia macchina vanno utilizzati con delle maschiatrici, una sorta di mandrino con all'interno delle frizioni. Infatti i maschi hanno molti più taglienti rispetto ad esempio ad una punta e questo aumenta di tanto il rischio di rotture e bloccaggio all'interno del materiale. Da qui l'utilizzo di mandrini con frizioni. È sempre raccomandato quindi l'utilizzo di un lubrificante durante le operazioni di maschiatura. Vengono utilizzati all'interno di prefori eh, da realizzare preferibilmente con delle punte rettificate che garantiscono una migliore precisione del foro. Ma come si calcola la grandezza del preforo? Un piccolo trucchetto è quello di sottrarre il passo dal diametro quindi. Ad esempio per un maschio 6x1 il preforo sarà da... 5 mm capra ah, A pagina 400 del nostro catalogo generale Crino Trovate comunque tutte le indicazioni riguardo preforo e velocità di utilizzo dei nostri maschi Continuate a seguirci sui nostri social cercando Crino Tools Noi ci vediamo al prossimo video E Crino ti fa anche filettare Sto forando, che io non mi disturbare Stiamo con tutto, eh? ti fa filettare, ti fa forare, ti fa maschiare, ti fa far tutto